l'autorità europea per i rischi sistemici ha lanciato un allarme per la prima volta dal 2011 sulla vulnerabilità del settore finanziario europeo quindi di tutta europa ma cosa significa questo allora i rischi in questo momento storico per il settore finanziario europeo proprio nel suo complesso ovviamente sono più di uno sono in realtà almeno tre direi e pensate che l'autorità europea per i rischi sistemici non aveva lanciato questo tipo di allarme nemmeno durante la pandemia infatti dal 2011 che non si ha un allarme di questo tipo quindi partiamo con la prima criticità di questo momento quindi la situazione macroeconomica situazione macroeconomica che è in deterioramento e basti pensare all'inflazione e basti pensare a ciò che peggiora tutta quella che è la situazione quindi per esempio la situazione che c'è proprio a livello geopolitico dove si hanno tensioni un po' in tutto il mondo purtroppo e poi c'è il peggioramento delle condizioni di finanziamento che comportano proprio più peso più fatica su imprese e famiglie perché perché all'aumentare delle condizioni o meglio al peggiorare delle condizioni di finanziamento delle imprese e delle famiglie diminuiscono ovviamente i soldi a cui queste persone possono accedere e accedendo a meno, a meno soldi è chiaro che le imprese non potranno fare nuovi investimenti e neanche le famiglie quindi per esempio faranno più fatica a comprarsi la casa e tra poco ci arriviamo al settore immobiliare e soprattutto però il problema grosso qual è che sono le aziende cioè il problema grosso sono le aziende che non avranno probabilmente i soldi per fare le cose o ne avranno sempre meno comunque cioè tradotto accedere al credito è più difficile e costa di più naturalmente è tutto collegato perché le condizioni di finanziamento stanno peggiorando a causa proprio della situazione economica complessiva anzi non della situazione economica complessiva ma proprio della situazione complessiva e il costo dell'energia è in aumento e anche questo è collegato in realtà a tutto il resto e peggiora ulteriormente la situazione perché? Perché con l'aumento dei costi dell'energia come abbiamo già visto anche in video passati aumentano i prezzi un po' di tutte le cose, dei servizi eccetera perché a costa di più l'energia quindi costa di più produrre, costa di più trasportare, costa di più realizzare prodotti e fornire o meglio erogare servizi e questo ovviamente è alla base delle dinamiche inflazionistiche che stiamo vivendo e da qui ci possiamo collegare al settore bancario il settore bancario che è vero che è considerato comunque ben capitalizzato però sta andando incontro a un problema molto serio ed è un problema con il quale ha dovuto interfacciarsi già durante la pandemia in realtà o meglio soprattutto nel post pandemia quindi adesso e quindi sono due problemi che si sommano in un certo senso di cosa sto parlando sto parlando della qualità degli attivi delle banche e delle prospettive di redditività degli istituti di credito che tradotto cosa significa significa che quando si guarda alla salute di una banca quindi per esempio alla sua solidità alla possibilità anche magari di investirci per esempio quindi si guarda proprio la situazione fondamentale di una banca ecco una cosa che bisogna assolutamente guardare è la qualità degli attivi che tradotto cosa vuol dire? vuol dire che bisogna guardare se sono affidabili i soggetti a cui la banca ha prestato soldi quindi erogato mutui, erogato finanziamenti eccetera eccetera quindi cosa bisogna fare? bisogna capire se le aziende che hanno preso soldi sono affidabili se saranno in grado di ripagare se le famiglie che hanno preso soldi sono in grado di ripagare e via di seguito ecco quindi anche se il settore bancario europeo è considerato ben capitalizzato dovrà fare i conti con queste cose quindi col fatto che la qualità degli attivi diminuirà ulteriormente e già era diminuita a causa del covid e perché diminuisce perché un'azienda magari era solida prima del covid poi con il covid le chiusure il peggioramento dell'economia dell eccetera poi le dinamiche inflazionistiche e ora una situazione ancora più grave a livello inflazionistico e non solo ecco tutto questo porta le imprese a fare più fatica e quindi ad avere bilanci peggiori e quindi diventare meno affidabili e quindi quindi queste imprese avranno meno possibilità di ripagare il debito con le banche. E chiaramente un sistema bancario che poi si va ad indebolire è un problema perché sarà meno capace di prestare soldi per esempio di quindi erogare finanziamenti erogare mutui eccetera eccetera e questo è un, è un cane che si morde la coda perché impedirà nuovi investimenti impedirà quindi lo sviluppo dell'economia è proprio un circolo vizioso infatti devi sapere che le banche nel nostro sistema economico hanno un ruolo centrale perché è da lì che praticamente arrivano il grosso dei soldi per investire in nuovi progetti per lanciare nuove aziende eccetera eccetera e infine si può passare anche a parlare del settore immobiliare che anche qui c'è da spendere due parole perché a causa dell'aumento dei tassi e del calo del reddito reale delle famiglie quindi per capirci a causa del fatto che le famiglie avranno meno soldi da spendere in, in case perché con l'inflazione ovviamente si avranno meno soldi perché se non aumentano i salari ma aumentano i prezzi, chiaramente le persone potranno mettere via meno soldi e avranno meno soldi a disposizione, cioè avranno lo stesso valore nominale ma avranno meno ricchezza reale ecco sommando a questo poi anche tutto il discorso che abbiamo fatto prima delle banche ecco quello che potrebbe succedere è che ci sarà una riduzione del prezzo delle case e quindi anche il settore immobiliare probabilmente patirà tutta questa dinamica tutta questa situazione che si sta verificando quindi abbiamo visto un po' di cose oggi sulla situazione economica, macroeconomica, geopolitica eccetera era da qualche settimana che non vedevamo quello che sta succedendo e quindi ci tenevo a fare un pochino una panoramica fammi sapere nei commenti secondo te cosa succederà cosa ne pensi di questa situazione e soprattutto fammi sapere se ti interessa ogni tanto ricevere aggiornamenti come questo e se ti interessa ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche così da rimanere aggiornato all'uscita di ogni nuovo video. Infine, se ti va, ti invito anche a fare un salto sulla nostra pagina Instagram dove settimanalmente pubblichiamo contenuti relativi alle price di Arduino, relativi al mindset di Antonio, relativi anche a queste tematiche qua. Ogni settimana noi pubblichiamo contenuti, quindi ti invito a fare un salto, se ti va, che potresti trovare qualcosa di interessante. E infine sempre se, se ti va ti invito anche a venire a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di strategia relativa al business quindi marketing strategico e quindi tradotto tutto ciò che serve per far nascere e far crescere con successo un business nel lungo termine e con questo direi che è tutto noi come sempre ci vediamo con i video e con le live che pubblichiamo tutte le settimane e noi ci vediamo oltre che nella live di venerdì dove parleremo di azioni e anzi ti invito a fare un salto perché parliamo appunto di azioni insomma molto interessante ma comunque ci vedremo di nuovo martedì prossimo con un nuovo video con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao